Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi c'è Pierfranco, ha 48 anni, è stato operato di, eh, per un tumore alla prostata, diagnosticato in età molto molto precoce e molto giovanile ovviamente. E dopo un percorso di riabilitazione che non ha dato i risultati che eh, si attendeva dal punto di vista eh, sessuale, eh, fortemente stressato e deluso, abbiamo impiantato circa eh, otto mesi fa una protesi idraulica peniena tricomponente. Oggi è qui per testimoniarci la sua esperienza e come si sente soprattutto. Come stai oggi? Beh, io, benissimo, eh, molto bene. Ho ripreso la mia vita, la mia vita... Eh, sessuale e soprattutto i rapporti sociali mi si sono aperti, dopo l'operazione è stato un cambiamento in 24 ore poi dal giorno alla notte ho avuto la vita che mi si è cambiata completamente con questa protesi riesco di nuovo a confrontarmi con gli amici, posso avere una vita eh, normale e a livello sessuale sono ancora più eh, diciamo vantaggiata che non una persona che sta bene e ha un, un approcciata regolare cosa che io non avevo perché comunque sto raggiungendo i livelli con questa pompetta, dottoria cioè ecco sono illimitati per cui io da, da un'impotenza assoluta per due anni ero impotente castrato diciamo così e anche poi la castrazione diventa poi anche mentale dopo quindi è stato in 24 ore ripreso sia fisicamente che mentalmente una, un benessere indescrivibile. Senti, l'orgasmo, il piacere, l'eiaculazione non ce l'hai più perché ovviamente non hai più la prostata, sì. ma tutto quello che fa parte della sensazione del rapporto sessuale com'è? Ah, tale quale prima, se non migliore, perché prima avevo se dovevo, quando avevo l'orgasmo, se dovevo un attimino, riprendere la situazione, magari con una mano a sigaretta, fare due parole, ora questa cosa è continua, Riesco avere anche due orgasmi nello stesso rapporto sessuale, non ho più problemi di tempismo perché la cosa è veramente veloce per farlo diventare retto e altrettanto veloce per farlo diventare poi eh, eh, molle, no? quindi è giusto, una, sono tre touch, tre che, che, che cambia la vita, il tocco tutta. magico. Sì. Senti, ma la sensibilità del pene, cioè tu pensi di avere una protesi o hai il tuo pene normale no, fisiologico? No, io ho il mio pene è naturale, che uno sente una prova ma non è una sensazione poi diventano parte del tuo corpo e non si sente più le donne se ne accorgono? Eh, devo dire la prima esperienza che io gli ho raccontato quello che io avevo dopo il rapporto sessuale attualmente, è che in bocca sono, mm, andiamo nella nel, nel, nell'intimo non se ne è accorta un, un po' nel, col, col tacco, il tocco della mano ma ecco, fino adesso non ho avuto nessuna eh, complaint, nessuno che si è lamentata anzi devo dire che eh, tornano tutte dottore non, non, non, non, non ho avuto problemi lo rifaresti? cento volte cento volte, cento volte perché poi è stato così veloce un'operazione una velocissima che ti cambia la vita in modo eh, radicale proprio da, da, da, dal, dal nero più assoluto a, a Baleno, ai colori. Da 0 a 10 quanto sei contento? 11. Va, be <ride> va bene, va bene, ok, perfetto. Questa era la testimonianza di Pierfranco. Un grande. Gra <ride> Grazie. Un grande. Ci vediamo alla prossima puntata di Doctor Penis.